Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento 2022 con i nostri webinar Shaman Air. Oggi parleremo eh, della cartella clinica e tracciabilità delle infezioni correlate all'assistenza. Prima di iniziare vorrei fare un po' di housekeeping, dunque chiedo a tutti i partecipanti di voler mettere le domande nella chat, qualora ci fossero. Eh, verranno lette alla fine degli interventi dei nostri relatori e eh, in caso di troppe domande eh, che poi non riusciremo a leggere tutte, eh, vi riscontreremo eh, comunque a tutte le domande. Vi chiedo anche gentilmente di spegnere i microfoni per evitare eh, rumori di fondo. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi eh, iscritti al webinar, mi dicono dalla regia che eh, è un webinar eh, su cui c'è stata molta adesione e dunque vi ringrazio. E ringrazio i nostri speaker di oggi, eh, l'avvocato Candido Romole, che è un avvocato che eh, difende in giudizio molte aziende ospedaliere, molte strutture sanitarie e anche è eh, fiduciario di diverse compagnie assicurative, la eh, dottoressa Cucchi, infermiera specialista a rischio infettivo, già membro direzione sanitaria del Policinico Toro Vergata e la nostra risk manager Anna Guerrieri. Ringrazio anche la regia che ci dà supporto tecnico per fare questo webinar. Cosa sono le infezioni nosocomiali? Le infezioni eh, nosocomiali sono quelle infezioni contratte dai pazienti che si manifestano o entro 48 ore dall'ospedalizzazione, o entro i 30 giorni dall'accesso in ospedale per i trattamenti o entro 90 giorni dalle operazioni eh, chirurgiche a cui vengono sottoposti i pazienti. Secondo un articolo che si chiama Nosocomial Infection, a History of Hospital Acquired Infections, pubblicato nel 2020, il fenomeno delle infezioni è una piaga che tocca tutto il mondo. Negli Stati Uniti, infatti, eh, le infezioni nosocomiali rappresentano la sesta causa di decesso, sorpassando eh, l'HIV, sorpassando il cancro e anche gli incidenti stradali. Sempre negli Stati Uniti nel 2002, 99.000 pazienti sono morti a causa di infezioni nosocomiali. L'impatto economico è stato stimato tra i 28 miliardi e i 34 miliardi di dollari ed è stato stimato che 25-32 miliardi di dollari sarebbero stati potuti essere risparmiati con un'efficace prevenzione. Venendo un po' più vicino a casa nostra, Uh, in Europa ci sono 3.2 eh, milioni di infezioni nosocomiali contratte ogni anno, causando circa 37.000 morti. E 16 milioni di giornate di ospedalizzazione aggiuntiva. Uh, questi dati sono stati presi da un articolo pubblicato a uh, uh, two year point prevalence uh, service, surveillance pardon, Uh, a hospital associated infection and antimicrobial use in Ferrari University Hospital, Italy. Eh, il costo totale in Europa è di circa 7 miliardi di euro all'anno spesi per le infezioni. In Italia è stimato che ogni anno vengono contratte tra le 450 e le 700 mila infezioni notocomiali c'è stata una stima che circa il 30% di queste sono, potrebbero essere evitabili. Questi primi dati ci fanno capire una cosa in primis, cioè che comunque il rischio zero non esiste. C'è solo una parte delle infezioni eh, che possono essere evitate. Ovviamente eh, è importante sottolineare come ogni infezione causa non solo un'enorme spendita di soldi al sistema sanitario che poi non possono essere dirottati eh, per migliorare le cure ma incidono sulla qualità del, di vita dei pazienti. L'approccio di questo webinar sarà un po' diverso rispetto agli altri webinar sul tema infezioni nosocomiali. Di solito eh, si parte dal clinici che ci raccontano Uh, cosa succede in ospedale anche per una questione cronologica e si passa poi la parola agli avvocati abbiamo pensato invece di invertire la, la scaletta dando prima la parola all'avvocato romole uh, e uh, chiediamo all'avvocato appunto cosa sta succedendo nei tribunali italiani uh, Qual è l'evoluzione che si sta avendo in materia di infezioni nosocomiali e eh, specificatamente sull'onere probatorio? Prego, Avvocato. Grazie Alessandra per la domanda. Saluto tutti i partecipanti e eh, ringrazio Sham per l'invito. Allora, prim prima di entrare un po' nel merito delle prove eh, che l'azienda deve portare nei processi, dobbiamo sapere che cosa i giudici ci chiedono di dimostrare. Eh, il giudice vuole sapere... Eh, quale sia la causa dell'evento lesivo lamentato dal paziente, ovvero se l'infezione abbia o meno causato il decesso del paziente o più semplicemente un danno biologico. Se l'infezione in effetti ha causato un evento lesivo al paziente, a questo punto il giudice ci chiede di dimostrare le misure preventive messe in campo al letto del paziente e più in generale le misure di carattere organizzativo che l'azienda si è data nella lotta alle infezioni. In questa cornice, quali prove l'azienda può portare nel processo? Innanzitutto parliamo di prove documentali, sono essenziali. In primis c'è la cartella clinica, che ormai sappiamo tutti è a tutti gli effetti un atto pubblico, fa piena prova, sino a corella di falso, di tutti i fatti avvenuti eh, in costanza di ricovero, e deve essere una cartella clinica che mi documenti in concreto cosa ho fatto per prevenire e contenere il rischio infettivo. Non è sufficiente scrivere che ho medicato il paziente, devo dire con esempi specifici in cartella clinica come l'ho medicato. Medicazione a piatto, medicazione avanzata, per fare un esempio. In più dobbiamo portare le delibere, tutto quella che è la storia organizzativa, la strategia organizzativa che l'azienda si è data nella lotta alle infezioni. Posto che. Le aziende, una cartella clinica ce l'hanno, una procedura sulla profilassi antibiotica piuttosto che sulla prevenzione delle infezioni è comunque eh, di solito, le aziende insomma, ne, ne hanno, le hanno a disposizione, il vero interrogativo da porsi è come mai questo contenzioso rimane gravato da un'alta prognosi di soccombenza, come mai spesso nonostante tutti i documenti che abbiamo in casa non riusciamo a vincere questi processi. E il problema è un problema di qualità delle prove che possiamo esibire e di come quelle prove nelle consulenze tecniche d'ufficio vengono valutate dal, dal CTU e in ultima analisi dai giudici. Ecco che per dare una cifra di eh, entrare subito nel tema eh, ho selezionato alcuni casi pratici perché credo che il taglio pratico in questi casi sia più utile che tante nozioni di carattere giuridico che poi alla fine sono particolarmente noiose. Eh, in questo caso, per esempio, di infezione della protesi al ginocchio, eh, che cosa è successo? Ad un anno dall'intervento viene diagnosticata un'infezione della protesi. Rimozione, due interventi, danno biologico che si traduce in postumi permanenti che vanno a compromettere l'integrità psicofisica del paziente. Che cosa ci dice la CTU? La profilassi antibiotica è stata fatta bene, è stata prescritta, il, il timing è corretto, la posologia è corretta, Manca però nel verbale operatorio l'evidenza dell'aver eh, dell mantenuto durante il, eh, tutto il corso dell'intervento chirurgico la setticità del campo operatorio. Il CTU addirittura è andato a vedere se fossero stato meno esposto nella cartella clinica il cambio guanti, l'uso del casco, cose assolutamente scontate, che però in questo caso il CTU è andato a valutare. inoltre manca la descrizione dettagliata delle procedure di medicazione. Conseguenza, sentenza di condanna. Il nesso causale: l'infezione è nosocomiale, l'infezione ha causato il danno. Tu azienda non mi hai dimostrato con le prove documentali di aver adottato tutte le misure per scongiurare l'infezione. stesso film anche in questo caso di infezione da clepsiella. Paziente di anni 65, immunocompromesso, accede al PS, viene sottoposto ad una laparotomia. In 39 giornata viene eh, isolato. Il, il germe della clepsiella il paziente poi decede che cosa ci dice la CTU? Eh, in questo caso l'azienda si è difesa nel processo portando una trentina di documenti protocolli eh, tutta una serie di procedure sull'uso dei disinfettanti sulla preparazione dell'equipe chirurgica prima dell'intervento eh, protocolli di sanificazione 30-40 documenti rispetto ai quali il CTU che li ha visti e li ha esaminati, dà atto dell'impegno dell'azienda nel monitoraggio e nell'aggiornamento delle procedure, eh, evidenziando la sensibilità dell'organizzazione aziendale rispetto alla tematica delle infezioni. Però alla fine dice, ragazzi, sì, le procedure voi me le avete, mi avete dimostrato di averle, ma evidentemente sono state disattese perché diversamente il paziente non sarebbe deceduto. Questa conclusione Tant'è che all'esito di questa CTU eh, il giudice non, non ha potuto far altro che eh, emettere un'ordinanza conciliativa sul presupposto che la responsabilità dell'azienda fosse evidentemente conclamata, la correlazione causale tra l'infezione e il decesso c'è, tu azienda non mi hai provato in concreto la venuta adozione delle misure, ecco che ti devo condannare. Però, Visto che mi hai portato un pacco di deliberi, un pacco di procedure che lo stesso CTU mi dice denotano una particolare sensibilità, ecco che invece di condannarti al 100% del danno, decurto, riduco il quantum di un 25%. Ecco, ai non giuristi questa, questa percentuale potrebbe risultare una sorta di contentino. In realtà su contenziosi di questo tipo, che a volte raggiungono sei cifre... Un 25% di riduzione del quantum può essere significativo e soprattutto può essere impiegato in azienda per implementare sul campo le misure di prevenzione. Altro caso di stafilococco, la paziente anziana cade a domicilio, riporta la classica frattura scomposta che mi dicono essere l'amica dell'anziano, viene sottoposta ad intervento chirurgico, intervento chirurgico preceduto da un'adeguata profilassi antibiotica per 48 ore, Purtroppo. Dopo 30 giorni emerge una positività allo stafilococco, alcuni giorni dopo la paziente decede. In questo caso cosa ci dice la CTU? La CTU dato mh, eh, attraverso l'esame della cartella clinica che in questo caso era molto molto scrupolosa, dato che eh, la profilassi Nulla questione, Entra nel merito proprio del post-operatorio. Che, che cosa mi racconta la cartella clinica? Mi racconta che la paziente è stata sottoposta ad emoculture ripetute, seriate, ad una costante rilevazione della, eh, della piressia, degli indici di clobosi. L'infezione è stata precocemente diagnosticata ed altrettanto precocemente i sanitari hanno avviato il corretto iter terapeutico. Quindi da un punto di vista della condotta, tutto quello che era esigibile fosse fatto al letto del paziente è stato fatto. Però ecco che si ripete il mantra della CTU precedente, evidentemente improntato un po' a quel criterio del post hoc ergo, ergo propter hoc, per cui dice il CTU, eh, l'infezione però c'è, se le procedure che l'azienda mi dice di aver adottato fossero state adottate, l'infezione non si sarebbe verificata. Qui troviamo una vera e propria discrasia, noiato, evidente, marchiano, tra quello che è il giudizio sulla condotta, che lo stesso CTU valuta come corretta, e le conclusioni. In questo caso abbiamo trovato un giudice illuminato. Non si è limitato a leggere le ultime tre righe della CTU, se l'è letta tutta. E Expressis Verdis dice che la CTU propone conclusioni contraddittorie. Non è possibile che prima mi dica che l'azienda ha fatto tutto quello che doveva fare, ma visto che il paziente è deceduto, allora qualcosa non ha funzionato. È una sentenza coraggiosa in cui eh, il giudice dà ragione all'azienda, la assolve, rigetta la domanda risarcitoria perché dice che manca la colpa, ovvero la concreta esigibilità ex ante di una condotta maggiormente prudente, diligente rispetto a quella tenuta. Qualsiasi altro professionista in un'altra realtà, quello che è un po' l'agente modello, avrebbe fatto la stessa cosa. L'infezione si sarebbe ugualmente verificata, però questo non è sufficiente per accreditare un'ipotesi di responsabilità. Un ultimo caso che vi propongo è di legionella, paziente di anni 67 affetto da un carcinoma, e a 19 giorni dal, viene sottoposto ovviamente ad un intervento di ricostruzione della mandibola, e a 19 giorni dall'intervento emerge la positività alla legionella. Il paziente decede. Cosa ci dice la CTU? non v'è dubbio che l'infezione è un'infezione nosocomiale. Non c'è dubbio che l'infezione abbia provocato il decesso, però io non posso, non posso ignorare tutto quello che l'azienda mi ha documentato nel processo. Che cosa ha documentato l'azienda? Ha documentato eh, il monitoraggio ambientale, i, i flussaggi, eh, l'installazione di un impianto di eh, biossido di cloro, un protocollo di sanificazione, eh, tutta una serie di evidenze documentali che il CTU ha ritenuto eh, sufficienti a dimostrare l'adeguatezza delle misure di prevenzione messe in atto dall'azienda e ci dice di più, queste misure sono rispondenti alle raccomandazioni delle linee guida rispetto a questo caso non ho, non ho alcuna provvedimento del giudice però potrebbe essere l'occasione per, per un altro incontro in un'altra occasione quindi mh, quello che vi ho detto fino ad ora pone in luce due aspetti. Il primo è che questo contenzioso non si esaurisce semplicemente nella valutazione dell'operato di, del, di medici e infermieri al letto del paziente, ma si estende a valutare eventuali disfunzioni e lacune dell'organizzazione. Ecco perché rispetto a questo contenzioso è fondamentale avere un aiuto proprio dal, da tutti coloro che hanno il governo del rischio, quindi dal risk management principalmente, nel trovare le fonti e le evidenze documentali che diano evidenza della divulgazione delle procedure e soprattutto della misurazione dell'efficacia delle procedure nella riduzione del rischio. Non è tanto il, il portare nel processo la procedura ma dimostrarne in un trend storico l'efficacia nel contenimento del rischio in ragione delle specificità e della realtà di quel nosocomio dove è avvenuta l'infezione. Su altro piano eh, l'appropriatezza dell'iter clinico. Un conto è l'iter clinico che sia adeguato agli standard of in generale, altra cosa è che quell'iter clinico sia appropriato alle specificità del paziente reale che spesso è un paziente fragile, è un paziente con comorbidità che lo espone ad un maggior rischio infettivo. Io questo lo so ed è per questo che la mia attenzione rispetto al contenimento di patologie infettive deve essere ancora più alta. Mi si chiede di fare di più. Concludo con due proposte che arrivano dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, che eh, nella loro prodigalità non si limitano ad, una, così, ad un generico richiamo a protocolli e procedure, ma eh, mh, ci consegnano, consegnano a noi avvocati che dobbiamo difenderci nei processi, però allo stesso tempo consegnano a chi a monte gestisce il rischio una sorta di checklist su cosa bisogna avere, eh, cosa bisog i dati che possono essere spesi nei processi, ma non solo, a livello organizzativo per migliorare il servizio e ehm, in queste due proposte appunto viene evidenziata l'importanza di dare evidenza dei dati delle de relativi alla cadenza delle operazioni di, puliz di pulizia, di sanificazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale rispetto alla prevenzione delle infezioni, verifiche ispettive e controlli attuati con cadenza semestrale da parte della direzione sanitaria con riguardo alle procedure, al rispetto delle procedure e soprattutto i dati relativi all'incidenza di una determinata infezione nel reparto. Stessa cosa al Tribunale di Roma, eh, che evidenzia appunto l'importanza eh, di dare eh, evidenza del, eh, della formazione e anche degli obiettivi che ogni dirigente di reparto ha predisposto per eh, prevenire il rischio infettivo. E io ho concluso e, e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie Erika, tra l'altro sei stata perfettamente nei tempi, dunque ti ringrazio nuovamente, molto interessanti devo dire <coughs> queste sentenze perché da una parte eh, confermano quello che abbiamo detto prima, cioè che il rischio zero non esiste, ma consegnano inevitabilmente a tutti i dirigenti ospedalieri e delle strutture sanitarie anche delle responsabilità aggiuntive dunque non è solo il medico che deve stare attento a scrivere in cartella clinica ma la struttura sanitaria deve eh, farsi carico dell'onere di produrre dei documenti e una qualità di documenti eh, abbastanza efficiente efficace nel dimostrare quello che poi viene fatto grazie ancora adesso passiamo eh, la parola alla dottoressa cucchi a cui chiedo invece Uh, perché continuano a proliferare le infezioni nosocomiali nonostante c'è stato un, un evidente miglioramento nella scienza medica e uh, cosa si può fare nel concreto per contrastare questo fenomeno? Prego dottoressa. Buongiorno, eh, ringrazio Sham, ringrazio tutti per l'opportunità che mi viene data per condividere cosa stiamo, abbiamo progettato di fare cosa stiamo facendo all'interno dell'azienda eh, dell presso la quale, eh, la quale lavoro. Eh, rispondo subito alla domanda di Alessandra, eh, dov'è il problema? Il problema è che eh, eh, il... Eh, eh, il danno si va a produrre su una persona che in quanto tale non, è, non risponde, c'è cioè, il problema, poi dice ma deve morire, sì perché non risponde a nessun protocollo, eh, non è così, no? nel senso che purtroppo qualunque cosa noi andiamo a fare, e sicuramente le facciamo e ora ne discutiamo, mh, insomma condividiamo un po' un'organizzazione, ma dall'altra parte c'è una persona che, ha, eh, che di per sé ha dei fattori di rischio che non possono essere tralasciati, trascurati, sono parte, parte integrante del problema dell'infezione. I famosi ehm, elementi, eh, fattori di rischio non modificabili, l'età, la comorbilità eh, del paziente, la, le, le terapie immunosoppressive, non le posso modificare. Posso però agire su tutti gli altri aspetti, che adesso magari li vediamo un po' più nel dettaglio, nelle nelle slide successive. Eh, eh, la, la definizione stessa di infezione ospedaliera o correlata con l'assistenza eccetera, ha subito nel corso degli anni anche degli aggiustamenti che un po' descrivono anche quello che è il modificarsi del, dell'aspetto organizzativo del sistema sanitario. Siamo passati da Uh, infezioni che avvenivano esclusivamente all'interno dell'ospedale perché quello era il luogo elettivo della cura dei, dei pazienti e siamo uh, l'assistenza uh, sanitaria pian piano si è spostata verso situazioni ambulatoriali arrivando sino al domicilio e questo è un elemento uh, non uh, trascurabile del problema dell'insorgenza dell'infezione. Così come parte integrante del problema è l'introduzione di tecnologie sanitarie che se da una parte sono utili a garantire la sopravvivenza di pazienti in ospedale, penso all'intubazione e la connessione a un autorespiratore, penso a un CVC per la somministrazione di terapie, ma dall'altra parte consentono l'ingresso in eh, parti del, del corpo che sono notoriamente sterili immagino per esempio un cateterismo vescicale e qui viene l'altro macigno enorme che è quello della resistenza dei microrganismi agli antibiotici l'antimicrobial stewardship è un eh, è, è un sistema che deve necessariamente essere attuato nelle strutture sanitarie dove Uh, mh, antimicrobia stewardship non significa ridurre il consumo degli antibiotici significa attuare un consumo consapevole degli antibiotici perché gli antibiotici sono dei farmaci salvavita in alcune situazioni è l'uso eh, eh, incongruo che ne ha determinato i problemi mh, che sono oggi sotto, sotto gli occhi di tutti, l'insorgenza di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti. Infatti, come dicevamo, parte delle infezioni correlate con le prestazioni sanitarie possono essere prevenute eh, mediante l'attuazione di precauzioni di isolamento che sono da considerarsi quelle attività che hanno lo scopo di interrompere la continuità degli elementi essenziali e quindi possono che, che devono determinare la trasmissione delle infezioni e sono precauzioni standard eh, e precauzioni aggiuntive alle standard che sono caratterizzate dalla tipologia di trasmissione di, di quel, quello specifico microorganismo o in quella situazione ben determinata, quindi contatto, droplet o via aerea. Quindi l'unico modo è interrompere questa catena di eh, questa continuità di questi elementi, ma affinché ciò possa trasferirsi da un concetto ideale alla pratica è necessario che queste precauzioni vengano attuate sia nel reparto di degenza che durante lo spostamento del paziente da un, dal reparto di degenza presso eh, altri servizi di diagnosi e cura all'interno della struttura o anche all'esterno che vengano comunicate all'atto della dimissione o al, uh, dura, al, um, al della dimissione al domicilio piuttosto che presso altra struttura, ma comunicate anche all'interno della stessa struttura sanitaria dove appunto il paziente si reca autonomamente o accompagnato da, uh, per altri tipi di prestazione tutti sono tenuti a rispettarle non soltanto i sanitari chiunque entri a contatto con quel paziente al quale vengono attuate le precauzioni di isolamento allo scopo di impedirne la diffusione all'interno della struttura e questo deve essere sempre molto importante le precauzioni di isolamento non servono al paziente contagiato servono a tutti gli altri ehm, o meglio sono ad uso di tutti gli altri Chiunque, compresi i familiari, visitatori e familiari, sono un altro degli elementi critici importanti da tenere presente quando si vuole mettere su un'organizzazione per il contrasto a questo fenomeno. E in ultimo, ma essendo comunque io un'infermiera, non per ultimo, tutte le attività devono essere espletate nel rispetto della dignità e della privacy delle persone. Non si può eh, rendere nota la condizione ehm, clinica di una persona a chiunque, se non ai alle persone che lo hanno in carico e hanno un interesse a conoscere lo stato infettivo di quella, di quella persona, di quell'individuo. Quindi ora vi descrivo insomma, un po' quel modello che noi abbiamo implementato. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché non è stato semplice, eh, come dire, eh, abbiamo avuto un po' di resistenze per poterci arrivare. Anche ehm, una delle più importanti era legata appunto alla privacy. E, però adesso è un documento ufficiale dell'azienda, lo è dal 21 di dicembre del 2021, e questo Dunque, abbiamo associato alla codifica internazionale C contatto, D droplet e A via aerea, abbiamo associato un codice colore nell'identificazione della tipologia di precauzioni di isolamento adottato. Quindi, eh, abbiamo fatto un primo momento di formazione degli operatori, utilizzando questa brochure che sta sulla sinistra del, dello schermo, in cui dà indicazioni sulle precauzioni standard, igiene delle mani, corretto utilizzo dei guanti, eh, colore arancio, associare alle precauzioni standard, l'uso di dispositivi da contatto, quindi un copricamice a manica lunga e una cuffia per raccogliere i capelli. Per precauzioni per droblet si aggiungono alle precauzioni standard, precauzioni respiratorie per i sanitari da contatto, perché il droblet è sempre anche per contatto, ma si comincia a esigere che il paziente indossi una mascherina nel corso delle attività assistenziali per arrivare poi a quelle via aerea nelle quali lo, insomma, aumenta la, eh, il tipo di protezione respiratoria che usa il, paziente, che usa il, il professionista e eh, però si aggiungono anche mh, degli altri comportamenti più importanti da seguirsi fuori dal reparto. Analogamente è stata creata quest'altra brochure che è di supporto ai, ai sanitari nella corretta identificazione della tipologia di eh, precauzioni da adottare in funzione del microorganismo e in funzione del sito di manifestazione di quella, ehm, di quella, eh, di quella infezione. Abbiamo pensato all'uso del colore perché ci sembrava che potesse richiamare più Um, immediatamente all'attenzione uh, i comportamenti da seguire questi talloncini colorati vengono posti sopra la, la testiera del letto e ovviamente rimossi nel momento in cui cambia il, il paziente o il paziente viene dimesso o non vengono più attuate le precauzioni perché non ritenute più necessarie ma uh, le precauzioni devono essere conosciute da chiunque Uh, entri in quella stanza prima ancora di entrare, per cui sulla porta d'ingresso della stanza abbiamo messo questa locandina, questa è per le precauzioni da contatto, è identica, cambia solo il colore, quindi con le indicazioni, per cui a chiunque entri non può dire non sapevo, perché in ogni caso il richiamo era prima dell'ingresso e il richiamo è poi sul, sul, sul, sul letto e quindi... Mh, proprio a non volerle sapere le, le cose. Eh, ovviamente in questo modo noi riteniamo di aver dato anche un'informazione a quelli che sono i visiti parenti, i familiari, i visitatori, sui comportamenti da porre in atto. In ogni caso, eh, nostra prassi, prassi dei coordinatori infermieristici dei reparti, quando ci sono le il paziente si trova in precauzione di isolamento, avere sempre un colloquio con il familiare, diciamo così, um, la persona più responsabile tra i familiari, il familiare che ha in carico il paziente che mantiene i rapporti tra la struttura e il familiare stesso. E per ridurre il numero delle persone che eh, entrano ogni giorno all'interno della stanza e eh, di conseguenza eh, sui comportamenti adeguati da tenere ma altrettanto importante sono eh, i comportamenti del personale non, non sanitario per esempio durante lo trasporto del lo spostamento del paziente dalla stanza di degenza verso i servizi di diagnosi e cura quindi cosa deve indossare in funzione delle precauzioni eh, cui il paziente è sottoposto. E, eh, nel momento in cui, questa è l'ultima parte del nostro modello, ehm, il nostro modello organizzativo ha, ehm, ha la pretesa di partire dal momento in cui inizia il sospetto. Nel momento in cui il curante ha sospetto di una eh, infezione, e quindi, eh, per esempio, invia il paziente per una radiografia in eh, servizio di diagnostica. Nel momento in cui fa la richiesta deve indicare lo stato infettivo, anche sospetto del paziente. Eh, quindi già da subito il servizio accettante sa che oggi arriva un paziente con un sospetto di tubercolosi eh, e si, eh, si, si, si prepara ad accoglierlo. Eh, nel momento in cui viene accettato, Confermato il sospetto o comunque all'atto del sospetto, la comunicazione, vengono attuate le. nel momento in cui vengono attuate le precauzioni di isolamento, eh, viene, eh, mh, queste vengono prescritte in cartella clinica. Ce nel momento in cui l'infermiere le attua, ne lascia traccia all'interno della documentazione infermieristica e viene in qualche modo avvisato il nostro ufficio. La direzione sanitaria eh, attualmente questa comunicazione avviene eh, mh, verbalmente o comunque da coordinatore a coordinatore in futuro stiamo impostando un sistema per cui in automatico eh, via, la comunicazione arrivi alla, alla direzione sanitaria e noi eh, io con le mie colleghe d'ufficio eh, ci richiamo nel reparto e eh, andiamo a verificare se e come queste precauzioni sono state adottate tra le varie le cose che, su cui puntiamo di più nell'ottica appunto di quello che ci diceva anche l'avvocato prima, eh, intanto, è sparita, eccolo, intanto se, ehm, eh, se il paziente è stato isolato in una stanza singola o eh, si trova in condizioni di corte oppure in isolamento funzionale, se sono predisposti sul carrello all'ingresso della stanza tutti i dispositivi necessari per l'attuazione di quel tipo di, di eh, procedure di isolamento, se l'isolamento è stato segnalato sia sulla porta che sulla, testa del, sulla testiera del letto, e il comportamento del personale e anche dei visitatori nel momento in cui lasciano il reparto e quindi che tutti i dispositivi di protezione vengano lasciati all'interno del, della stanza e non che si vada in giro con guanti piuttosto che eh, altro materiale a rischio di mh, diffondere la contaminazione nell'ambiente. Eh, verifichiamo eh, anche la, eh, se i familiari sono stati residuti sui comportamenti da adottare durante la visita al paziente e se, sono sta, se vengono regolarmente attuate le, eh, eh, le eh, procedure di sanificazione. E soprattutto se questa attività venga svolta nelle stanze di isolamento al termine di tutte le altre attività e con materiale dedicato. Come vedete, tutto questo sopralluogo avviene sempre in eh, collaborazione con il coordinatore gestionale, piuttosto che caposala, insomma, a seconda delle varie definizioni, di quell'unità operativa. Perché comunque è sempre bene ricordarlo che il, eh, il caposala è un preposto all'interno dell'unità operativa, quindi con una responsabilità anche nei confronti dei eh, propri collaboratori. E, nel eh, 2017 l'ECDC è venuta a farci visita e non ha trovato una situazione brillante, lo ha descritto, ha visitato tre regioni e un totale di 17 aziende sanitarie e ha evidenziato quello che è sotto gli occhi di tutti, c'è cioè un problema importante di eh, antibiotico resistenza e quindi di eh, infezioni collegate con l'antibiotico resistenza e ha, ci ha lasciato una serie di buoni consigli per i quali eh, ci stiamo attrezzando. La cosa importante su cui il CDC durante la visita, che è stato anche nella nostra di struttura eh, ha raccomandato: sono state queste delle istituzioni di team dedicati all'antibiotico resistenza, oltre che nel Ministero, anche nelle strutture sanitarie. Perché quello che cioè, sono necessarie delle linee guida aziendali perché devono essere tarate sulle attività e sulle persone che abitano quell'organizzazione devono essere tarate sull'epidemiologia locale e non solo sull'epidemiologia nazionale è importante intervenire nella formazione degli studenti eh, prima ancora della laurea e in tutti i percorsi di, di formazione post base e viene altresì raccomandata l'implementazione di figure specialistiche all'interno di questa organizzazione, ma soprattutto, questa vuole essere un po' la mia riflessione finale, che la lotta contro le infezioni ospedaliere, le infezioni correlate con l'assistenza può essere vinta, ma per vincerla dobbiamo De creare un'alleanza stretta all'interno delle strutture sanitarie tra le strutture sanitarie ma che co ci, ehm, coinvolga questa alleanza deve necessariamente coinvolgere il cittadino perché eh, il, proce il, il processo deve, es deve essere necessariamente trasversale perché ci riguarda come il problema delle infezioni ci riguarda come professionisti perché ogni volta che c'è un'infezione dobbiamo chiederci se abbiamo sbagliato qualcosa, dove abbiamo sbagliato e cosa possiamo fare in futuro perché ciò non si venga più a verificare, ma ci riguarda anche come cittadini perché siamo membri di questo Stato e perché, come eh, sempre si dice, ogni risorsa che va, alle, eh, va in risarcimento sono risorse che togliamo a un'organizzazione sanitaria efficace. Io ho terminato, eh, ovviamente adesso qui per eventuali domande da parte di chiunque e vi ringrazio. Grazie dottoressa, grazie, molto interessante, molto interessante l'idea dei colori per rendere più facile, più intellegibile anche ai non addetti ai lavori. Ehm, e anche grazie per aver ricordato la responsabilità di tutti noi, in qualità di cittadini, a prescindere dal nostro ruolo lavorativo eh, nelle infezioni, anche quando si va a visitare un. Parente, anche noi siamo veicoli eh, potenziali di, di infezione, dunque è importantissimo questo richiamo alla responsabilità delle persone. Lasciamo adesso la parola però alla nostra risk manager, Anna. E, eh, Anna, io invece volevo chiederti eh, cosa possiamo fare noi assicuratori eh, per aiutare l'ecosistema nella mitigazione del fenomeno delle infezioni nosocomiali prego Anna. Grazie Alessandra e grazie a tutti i presenti, mi fa veramente tanto piacere che ci sia adesione, eh, 200 partecipanti, quindi grazie, eh, proprio a dimostrazione che è un tema che, che attraversa, è trasversale a qualunque struttura, a qualunque professione, interessa a tutti, eh, mi piace aver già posto in evidenza il tema Ehm, paziente, al centro dei nostri interessi, al centro del nostro agire e tutte le tematiche organizzative che sono poi il centro del mio lavoro e di quello che faccio io. Per rispondere a, breve, brevemente alla domanda di Alessandra e poi entrare un po' eh, in, in quei due o tre concetti che mi faceva piacere oggi condividere con voi anche a corredo di quanto le mie colleghe oggi hanno espresso. Eh, direi concetti molto importanti eh, veramente fondamentali ringrazio sia l'avvocato che la dottoressa cucchi eh, penso che eh, l'assicuratore intendendo assicuratore funzione generica e eh, poi magari spenderò due parole nello specifico sulla dimensione particolare che è quella di una mutualità assicuratrice l'assicuratore è attore primario di un sistema salute che ci vede tutti come attori primari di questo sistema salute da tutelare e da difendere, eh, interessati, quindi portatori di interessi attivi, nel ridurre, contenere il fenomeno, sia con azioni di prevenzione che con azioni di protezione, intendendo eh, sottolineare eh, che cosa vogliono dire queste parole, quello che possiamo fare prima, quello che possiamo pensare per ridurre conseguenze dannose nei confronti di tutti, sia operatori che eh, pazienti, che familiari dei pazienti. Quindi, io vedo il ruolo dell'assicuratore come ruolo attivo, attivo e presente. L'assicuratore ha un potere importante anche nei contratti tradizionali di prestazione di servizio, gestisce sinistri, gestisce sinistri che vengono poi ovviamente risarciti. E, e Faccio qua riferimento per, soltanto a, alla pura parte economica, eh? tralasciamo dolori, eh, gravi lesioni, soltanto la parte economica, quindi questo è un interesse primario attivo su cui deve intervenire, facendo anche qua, lo metto virgolettato perché non è un operatore del Servizio Sanitario Nazionale né fa parte dell'Istituto Superiore della Sanità, eh? però un'azione di sorveglianza fondamentale, un'azione di formazione. E qui entro, mi spendo due parole, per quello che stiamo facendo noi oggi qui. È stata valutata insieme, progettata da tempo, il Covid in qualche modo un po' ha rallentato l'erogazione e la visione del webinar, eh, però Sciamone pensa da tempo a questo evento, a questo momento, per sollecitare, per fare proprio da campanello per dire, guardate, ci dobbiamo fare una riflessione tutti insieme, e prendo, perché rubo tante parole, quelle che mi piacciono, la rubo a Carmela Cucchi, che ha parlato di alleanza. Ragazzi, se non c'è alleanza tra di noi attori primari facente parte di un sistema che hanno a cuore la sopravvivenza di un sistema sanitario, e l'eccellenza, queste sono responsabilità virgolettate che a cui dobbiamo rispondere come istituzione, assicurazione, e anche come soggetti poi cittadini direttamente interessati. Quindi eh, SHAM in particolare come realtà mutualistica vede nella prossimità ai propri associati l'attività di formazione, l'attività di sensibilizzazione, l'attività di sorveglianza e l'affiancamento sul campo o suggerimenti operativi su cosa si può fare per migliorarsi e per, anche qua utilizzo, tiro fuori parole che utilizzo sempre, misurare. La dottoressa, l'avvocato ehm, Erika, vi permetto, ne ha parlato. L'organizzazione il nostro pane quotidiano e soprattutto su tematiche così trasversali, inevitabile, ineludibile, ineluttabile. Mettetela veramente, guardate, abbiamo passato il rassegna del il dizionario della Treccani, con ovviamente poca modestia, come sapete bene. Andando avanti nelle slide, posso plegare io le slide, sì. sì. Se n'è andato, sì, sì, assolutamente. Ok, quindi andiamo avanti. Sono l'unica che non è riuscita a far funzionare. Vai avanti. Ecco, grazie. Eh, anche qua, eh, anch'io ho fatto il mio, come dire, cappello sulle infezioni, ma ne abbiamo già parlato abbondantemente. Pertanto, andando avanti, ecco, volevo riagganciarmi al discorso, alla parola pronunciata da Carmela sull'European Center of Disease Prevention and Control, ECDC. Importante, importante perché nel nostro agire, nel nostro operare, abbiamo punti di riferimento, eh? punti di riferimento importanti. Già ad essere, come dire, ben attenti a quanto ci suggeriscono, facciamo tantissimo lavoro, purché questa azione non rimanga nel mondo iperuraneo delle buone intenzioni, ma scenda, cali proprio, nell'operare di tutti i giorni. Eh, sapete che sono molto plastica, ci tiriamo sulla manichina e iniziamo a lavorare, non davanti al bar, al non va, non va, non va, ma concretamente in ciò che posso fare, anche cose, diciamo, apparentemente semplici, ma che poi nel, nella realtà hanno dei grossissimi effetti. Mi permetto di evidenziarvi questo studio del 2013, perché è un primo studio di prevalenza italiano, fatto su ben 49 ospedali in 19 regioni italiane, è stata capofila quella che un po ha tirato le somme regione Emilia-Romagna, dove vivo, e che ringrazio, su un panel di ospedali di media, piccola e mh, grande dimensione con indicatori che vengono direttamente dall'Europa Center of Disease Prevention and Control. Quindi con un set panel di indicatori validati che ci, e controllati che ci hanno come dire, aperto un mondo, perlomeno contato, misurato, la situazione. Soltanto questo flash veloce per arrivare poi alla frase arancio che mi interessa particolarmente. 6,3 pazienti, ogni 100, contagiati, affetti da infezione in Italia. Nell'assistenza domiciliare, questo è un dato interessante che non è emerso oggi, parte fondamentale, essenziale della presa in carico del paziente oggi, che non è soltanto ospedaliero per acuti, ma è sul territorio, con la continuità delle cure, e domiciliare oggi, un paziente ogni 100 contrae una ICA. Non scendo nelle, diciamo, quelle che sono gli apici, perché la parte eh, respiratoria, le, come dire, sono stati toccati questa mattina. Mi interessa soprattutto questo dato. Non tutte le ICA sono prevenibili, l'abbiamo già detto. Ma si stima attualmente che possa essere una quota superiore al 50%. Guardate, è un ambito, questo 50%, dove possiamo lavorare ed è tantissimo. La fonte la vedete sotto il Ministero della Salute. Su questo 50% di prevenibili mi sono permessa di fare anche un riferimento a glossario, perché anche qua, chi comunque mi conosce nel mio modo di lavorare, dobbiamo esattamente intenderci sulle cose e sulle parole che usiamo, fondamentali. Ogni parola ha una connessione di significati. Rispettiamole, non abusiamole, andiamo anche qua con le classiche cinque dimensioni dell'appropriatezza. L'evento avverso, secondo il Ministero della Salute, correlato ad un processo assistenziale che comporta un danno al paziente non intenzionale e non desiderabile. E questo è il primo punto fisso. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Va bene, qua un evento avverso attribuibile ad errore è un evento avverso prevenibile. Non posso lavorare, andare o essere penalizzato mi ha fatto tantissimo piacere la presentazione dell'avvocato dell Enrica, proprio perché ha posto in evidenza tra tutte le cose che paghiamo, quelle poche, ancora mi auguro, prime sentenze che pongono in evidenza il discorso che noi abbiamo adottato, abbiamo pensato, abbiamo ragionato, abbiamo i protocolli, ve lo dimostriamo, quindi abbiamo lavorato sul prevenibile, cosa veramente molto importante. Fondamentale avere questa in mente. Ed ancora, lavorando, avendo d'oggetto questo 50% in più di ICA prevenibili, come li approccio? Io sono un risk manager. Cosa faccio? Cerco di, tra virgolette appunto, misurare, ma non solo. Ricalcando, evidenziando, ricordandoci anche a me stessa. Che cosa definisce Risk Management, la normativa ISO 31000, International Organization for Standardization, che non è proprio specifica per la sanità, ma che tutto eh, comprende, quindi facciamo nel tesoro, è un'attività coordinata, l'ho messo in evidenza, ho chiesto che venga posta in evidenza a caratteri cubitali, per, pensate bene cosa ci attribuiscono, cosa che poi nella realtà è lontana, ma dirigere e controllare un'organizzazione per quanto riguarda i rischi a cui è esposta, tanti. Pertanto per risk management intendiamo che cosa? Parole da sottolineare, ricordatevele, un processo sistemico che consente e qui le quattro dimensioni, identificare, analizzare, valutare e mitigare il rischio. Quindi io lo so bene cosa devo fare dentro l'organizzazione. Glossario Ministero della Salute, per essere proprio nei nostri meandri. Anche qua ribadito il concetto di processo sistemico, che approccia sia la dimensione clinica che quella gestionale. E come lo fa? con metodi, strumenti e azioni, concretamente, sempre secondo le quattro dimensioni che abbiamo già visto, identificare, analizzare, valutare, trattare e ovviamente mitigare il rischio. Ognuna di queste parole ha un mondo di metodi, criteri, strumenti. Ogni volta che applico qualcosa di qua, di queste dimensioni, devo sempre ricordarmi di avere appendice, metodo, criterio e strumento. Se no, come dico sempre, sto producendo un ammasso di fuffa. Anna, scusami, ti segnalo solo che siamo un pochino stretti con i tempi, se eh, abbiamo due qui. minuti. No, Scusi. tranquillo, ma grazie perché sai che parlo. Allora, vi faccio vedere due diagrammi, perché così la, la mettiamo molto diciamo, nel concreto. Questo è una, un flusso di che cos'è la gestione del rischio. Vedete quando si parla di contesto, se non capisco dove sto e qual è il mio mondo, io non posso intervenire. Quindi prima roba attacco i neuroni e faccio una riflessione di sinapsi. Dopo inizio a identificarli, analizzarli, valutarli questi rischi. Metodo, criterio, strumento, come lo faccio, come li tratto e cosa poi mi rimane. In pancia da controllare e da gestire nel mio processo di monitoraggio. Ancora, ma tutto questo mondo delle infezioni correlate all'assistenza, ne abbiamo parlato tutt'oggi, ma qui ci tengo particolarmente. Non è un unico vettore e un'unica situazione. Noi siamo estremamente complessi. Degli Ve leggo veloce: partiamo dall'igiene delle mani. Fondamentale, trasversale a tutti: dall'usciere al cane, al gatto, a zampe, coda, tutto. Quest'area qua ci voleva il covid per imparare che dobbiamo levarci le mani periodicamente. Altra area è stata già accennata proprio nelle sentenze citate dall'avvocato dall Enrica: pulizia, sanificazione e disinfezione ambientale, questi sono mondi che si aprono. Abbiamo parlato di filtraggi abbiamo parlato di condizionamenti d'aria, vedete qua ve lo metto dopo microclima, altro capitolone gestione di vise e camici ma anche teli eh, sterili per il campo operatorio decontaminazione e sterilizzazione degli strumentari Carmela ha parlato di antibiotico resistenza, ricordiamoci gli strumenti che abbiamo piano nazionale di controllo all'antibiotico resistenza è nuovo adesso, fatto c'è tutto il decalogo e eh? non manca niente dentro batteriemie associate a catetere venoso ed infezioni urinarie da catetere, infezioni del sito chirurgico, non è stata nominata oggi tra tutte le attenzioni importanti, antibiotico profilassi, controlli, c'è anche mantenere il paziente in una temperatura costante, che ogni tanto che ce lo scordiamo questo elemento, ma è importante, tutto l'81 che è base, è fonte di obblighi, di monitoraggio, di supervisione, di sorveglianza, Rischio biologico, rischio legionella, ferite da taglio e da punta, microclima nei luoghi di lavoro. Informazione educazione al paziente. Non è ultimo perché ultimo capitolo, se volete il primo, perché senza educazione e informazione, queste, partendo dall'igiene e quant'altro, queste azioni non si, non si realizzano. E cosa possiamo fare noi? Me l'hanno messo qui inquadrati, lo stiamo facendo, cerchiamo di dare un po' di informazione barra formazione anche con processi dedicati e specifici cerchiamo di affiancare o di lavorare nelle organizzazioni per l'organizzazione facendone un'analisi cercando di individuare aree dove si può intervenire e poi sui processi barra percorsi che la struttura pone che è la struttura in campo per prendersi in cura dei suoi pazienti, perlomeno i più importanti, i principali, analizzando i rischi che ci stanno dentro, iniziando a parlare di che cos'è un processo. E concludo con queste, che sono delle, io le chiamo parole chiave, le, come sapete, le parole sono molto importanti. Approccio sistemico. Non si può fare gestione del rischio spot o a goccia, è un approccio sistemico continuo nel tempo che prevede un insieme visto di azioni proattive e reattive, di prevenzione e protezione che sempre, sempre devono mantenere ed evidenziare con carta, metodo, criterio e strumento. Comunicazione, guardate che questo è un calderone infinito, interna e esterna alla struttura e io la intendo proprio come un fattore organizzativo sistemico. La misura è il mio mestiere, misuriamo le nostre performance, non abbiamo ne paura, sorveglianza, indicatori, le codifiche, complimenti al lavoro di Politico Torberbian. La traccia, l'avvocato la, Enrica stamattina ci ha evidenziato proprio, ci ha, ci ha raccontato tutto. Qualità del dato, completezza, leggibilità, tempistica del dato e soprattutto paziente. Sei al centro dei nostri interessi, ma sei responsabile di ciò che facciamo. E vi lascio questo, che ritengo anche qui la bibliografia parte fondamentale di ogni azione, i riferimenti normativi basici, se avete piacere, per approfondire. Sono soltanto alcuni. Anch'io come le colleghe rimango a vostra disposizione non solo in questa sede ma anche in futuro se mi volete scrivere e, e grazie, anzi vi chiamo proprio in causa, di partecipare alla nostra rete e di darci la vostra esperienza e il vostro contributo perché è, è su questo che si fonda una mutualità, nella prossimità e nella partecipazione. Grazie di esserci stati e di esserci domani. Grazie a tutti. Grazie Anna. Grazie davvero. Eh, ci sono delle domande, inizio con una prima domanda alla dottoressa Cucchi. Eh, la strategia di mettere in campo i codici colori ha portato miglioramento nelle prevenzioni delle infezioni nosocomiali? So che è appena intervenuta da poco tempo, però magari ci sono già dei primi segnali eh, incoraggianti. Um, sì, grazie, grazie per questa domanda. Eh, diciamo che... Eh, in, la, la procedura è stata formalizzata a dicembre ma in realtà ci abbiamo lavorato su per un anno per un anno ci siamo stampati i cartoncini colorati li facevamo plastificare nella plastificatrice del, del, della nostra direzione e lì quindi abbiamo cominciato a introdurre piano piano quando siamo arrivati con la procedura bella che è validata il personale era già in qualche modo stato educato e sapevamo già che eh, il feedback sarebbe stato positivo perché eh, lo capisci man mano che eh, ti chiedono i cartoncini colorati e, mh, la risposta è stata al momento assolutamente positiva cominceremo a misurarla un po' più nel dettaglio nel proseguo dell'attuazione della, della, dell di queste precauzioni eh, il fatto delle pre che, mh, di andare poi a fare i sopralluoghi nei reparti per noi diventa fondamentale perché ci consente di osservare sul posto e continuare nell'attività di sensibilizzazione degli, opera degli operatori. Partiremo a breve anche con delle formazioni eh, on the bed, come si suol dire, no? sull'igiene delle mani, con il metodo della, del box pedagogico con la fluorescina, sempre perché l'igiene delle mani rimane il problema più importante da affrontare quando si parla di prevenzione. Grazie. Eh, per l'avvocato invece più che una domanda c'è una riflessione, magari può aiutarci a, a tranquillizzare ehm, chi ci ascolta. Eh, la cartella clinica, come scatola nera, è intrinsecamente insufficiente a dimostrare e a ricostruire tutto quello che è avvenuto sul paziente, ma ha i limiti invalicabili, per quanto attentamente e dettagliatamente compilata. Lei cosa può rispondere a questo nostro... Eh, spettatore è proprio così non, non c'è nessun modo per in qualche modo ordinare eh, le procedure non bastano per dimostrare che anche nel caso concreto di specie eh, abbiamo dato la prova di aver fatto tutto quello che è possibile o proprio dobbiamo specificatamente andare a dimostrare che in quel caso abbiamo le mani, ci siamo lavati le mani per intenderci eh, purtroppo la domanda che pone lo spettatore coglie a pieno e coglie a piene mani la criticità di questi processi, non sempre le cartelle cliniche ci restituiscono una, una narrazione dei fatti completa perché non è pensabile che i professionisti sanitari, non ci sarebbe tempo, è impensabile e disumano che scrivano tutto quello che fanno eh, faccio l'esempio prima appunto delle medicazioni tanti infermieri mi chiedono nei miei corsi ma cosa devo scrivere? è chiaro che mi sono lavato le mani eh, ci sono delle prassi che vengono seguite il punto è cercare con una piccola parolina un acronimo trovare il modo di dare l'evidenza della precauzione eh, seguita perché nei processi non contano tanto i fatti e le prassi ma la prova che di quei fatti e di quelle prassi sono in grado di dare. Allora, se la cartella clinica non mi racconta in modo completo la storia, quello che è successo a letto del paziente, uno stratagemma è quello di affiancare alla cartella clinica o alla procedura che non mi dà evidenza dell'efficacia della misura, delle prove testimoniali. Eh, lo metto lì come uno spunto di riflessione nella consapevolezza che i giudici, danno poco credito alle prove testimoniali, soprattutto dove vengono chiamati gli infermieri, i medici, il eh, direttore medico piuttosto che il risk manager a eh, deporre come testimoni, però, però la giurisprudenza negli ultimi tempi ammette queste prove, e anche ad ultime ordinanze che hanno ammesso delle prove orali, eh, dove eh, si è cercato proprio di colmare le lacune della documentazione, chiamando eh, proprio gli infermieri o i medici, a provare le prassi non scritte, eh, potranno essere poco attendibili, potranno non consentire di coprire completamente la lacuna, ma se sono indispensabili per eh, dare la prova di quello che ho fatto, eh, io come avvocato suggerisco di articolare delle prove di questo tipo. Sì, come eh, grazie, come giustamente ha detto lei prima, il fatto di dimostrare che c'è in campo un'organizzazione volta anche a mitigare questo rischio è sicuramente un passo importante per portare i CTU prima e poi i giudici qualche volta anche i giudici eh, distaccandosi eh, da quanto è emerse, emerge dalla CTU eh, nell'individuare o meno la colpa dunque questo è molto importante però veramente l'importanza di quello che riusciamo a provare quello che è, è la struttura anche su cui si basa l'organizzazione. Eh, Alessandra. scusami, potrei aggiungere una cosa ricollegandomi prego. a quello che evidenziava la dottoressa Guerrieri sul fatto che ehm, di chi partecipa alle attività di prevenzione, ecco a corollario ricordo che l'articolo 1 della legge Gelli Bianco ormai è entrata in vigore da quasi cinque anni All'articolo 1 si dice espressamente che all'attività di prevenzione del rischio messa in atto dal, dalle aziende è tenuto a partecipare, a concorrere, questa è la parola esatta, a concorrere tutto il personale. Ecco, visto che siamo verso l'ora di pranzo, ricordo su questo proprio aspetto quello che diceva il professor Ponzanelli, per cui io relata refero, c'è una bella differenza tra coinvolgimento ed impegno, ed è un po' la stessa differenza che intercorre in una colazione a base di uova e bacon, eh, perché la gallina è semplicemente coinvolta e il maiale invece è impegnato per cui è un'immagine che ben descrive l'impegno che ha richiesto a tutti a tutti trasversalmente nella lotta alle infezioni grazie grazie, grazie davvero, grazie agli speaker grazie a chi eh, ha preso del, del tempo per ascoltarci spero che sia stato di gradimento a tutti eh, ripeto le domande che avete fatto in chat adesso non riusciamo per una questione di tempo a rispondere a tutti ma verranno eh, indirizzate a voi delle risposte sul tema dunque eh, non vi preoccupate eh, i nostri speaker sono a vostra disposizione anche dopo il webinar io ringrazio ancora veramente i nostri speaker ringrazio anche la regia tecnica che ci ha permesso di fare il webinar di portare avanti o alle prossime edizioni dei webinar. Arrivederci. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti, a presto.